E riprendiamo dalle caratteristiche dell'asana, perché pensiamo che l'asana, la posizione, eh, possa ispirarci anche nella vita. La posizione deve essere succa, comoda, agevole, ma deve essere anche stira, stabile. La stabilità, come la raggiungiamo? E davvero la stabilità è una qualità importante in un mondo così sempre in movimento, cangiante, fluido, impermanente, come ci ricordava sempre il Buddha? Diciamo Il vero eh, significato, la vera spiegazione di stabilità avviene nel sutra, il sutra 47, sempre sutra che riguarda l'asana, in cui si parla di rilassare lo sforzo, ma attraverso questo rilassamento dello sforzo, che coincide con raggiungere l'agio, raggiungere la, la confortevolezza nell'asana, si apre la porta della stabilità e la stabilità viene definita ulteriormente nell'ultimo sutra dell'asana, che è quello in pratica che dice noi arriviamo stando stabili e confortevoli in una posizione a non essere più attaccati da tutte le insidie della vita, da tutte le varie vicissitudini dell'esistenza. Questa stabilità che di solito noi otteniamo con lo sforzo, invece nello yoga la grande differenza è che tutto si ottiene con la distensione, non con la con lo sforzo, insomma, il bodybuilding non c'entra proprio niente. No, certo, ma quello che dicevi tu mi sembra centrale. Ah, allora non è forse più importante imparare ad essere fluidi piuttosto che stabili? E non solo fisicamente ma anche mentalmente. D'altra parte abbiamo visto come la stabilità e qualsiasi altra caratteristica nello yoga non riguardi solo il corpo ma anche la mente in un rapporto vicendevole. Quello che noi possiamo un po' vedere, leggere nel testo, il commento di Vyasa, definisce il citta, la mente nella sua essenza, come un fluire vivo e pacificato. Deve essere eliminato quel movimento vorticoso che poi coincide con samsara. La parola samsara vuol dire ruotare, muoversi in cerchio. Questo samsara è il movimento condizionato della mente, quello che in qualche modo ci porta fuori da stira e succa. È la a ripetere del, de, della psicanalisi, l'ossessività anche dei pensieri. Certo, è il movimento condizionato in qualche modo eh, che ci rende schiavi. Però la mente eh, di per sé, nel suo, diciamo, nella sua essenza più chiara, luminosa e che in qualche modo rispecchia la coscienza, è un fluire pacificato. Sì.